Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da iarforex.com e in questo video voglio parlare di una questione che spesso si vede in giro, è nata anche questo video da un commento di pochi giorni fa eh, dedicato appunto alla questione del market making, non market making, del del mercato quindi eh, diciamo regolamentato e invece il mercato OTC allora voglio fare chiarezza l'ho già detto in altre situazioni però mi piacerebbe insomma sottolinearlo anche in questo video eh, che come vedete tra l'altro è anche con un grafico e non è a caso che eh, faccia questo video anche con il grafico allora guardate un po eh, io faccio trading principalmente sul mercato delle valute da tantissimi anni Beh, già solo che eh, voi vedete come questo canale YouTube è nato a luglio del 2010 quindi già solo quello capite in più erano già altri anni in cui fa che facevo già trading quindi è tanti anni in cui io eh, mi sono cimentato a fare trading sul mercato delle valute quindi diciamo che questo mercato lo conosco abbastanza bene direi e eh, in tutti questi anni ho sempre fatto trading tramite il Forex ovviamente tramite i CFD il mercato Forex per sua natura è un mercato OTC over-the-counter, quindi non c'è una borsa eh, che regola il prezzo in quell'istante eh, dell'euro-dollaro per dire, ma sono appunto i prezzi che li fanno appunto i fornitori di liquidità, i market maker. E eh, ci sono ovviamente eh, nel mondo tantissime istituzioni, eh, società di brokeraggio che permettono di fare trading sulle valute solitamente attraverso un CFD. Quindi eh, io ho scelto il mio broker che è IG, non lo nascondo, ormai lo sapete, penso in, tut in tutte le salse, l'abbiamo visto e rivisto, è il broker che ha questa piattaforma e eh, IG è sempre stato conosciuto, insomma io ho sempre tradato con IG. Appunto il CFD sul Forex. In realtà poi ci sono anche situazioni in cui eh, un trader può tradare anche altri strumenti. Oggi ne vedremo uno, per esempio i future sul mercato del Forex. I future sul mercato del Forex comunque eh, hanno una liquidità, per esempio, l'euro-dollaro, che è quella che è. Il mercato forex di sua natura è un mercato OTC. E tra gli strumenti finanziari più eh, come dire, più consoli, più soliti eh, per tradare questo, questo mercato del forex, c'è il CFD. Quindi non crediate che quando c'è il broker che vi offre il forex, mh, a meno che non siano future, quello là è comunque un CFD. E quindi c'è un market making di mezzo. Quindi anche se poi il broker vi scrive che questo è eh, ECN, tutte queste tipologie di ordine che sono state negli anni inserite eh, all'interno no, delle pubblicità dei broker esclusivamente come marketing per farvi aprire un conto, alla fine quello là è market making, quindi nella, eh, nel momento in cui vado a tradare il mercato delle valute devo sapere che tendenzialmente farò il CFD e il CFD viene tradato, eh, quindi è market making e ovviamente dovrò quindi scegliere una controparte, che mi dà appunto i prezzi, mi dà la possibilità di fare trading, eh, quindi scambiare valute. Che sia una, diciamo, una società di brokeraggio che sia il più seria possibile. Quindi dovrò valutare dove ha la sede, da quanto tempo sta facendo questo, se ha avuto multe, se c'è stato qualche problema negli anni, eh, co cosa ne dicono in giro, ci sono mai siti di recensione, insomma, capiamo chi abbiamo la storicità, la capitalizzazione, per esempio se è quotato in borsa, dove ha sede, eccetera. Io faccio trading con un broker eh, che eh, oltre comunque CFD oggi ha anche altri strumenti e anche di questo volevo parlare per fare il forex, ma che è eh, serio, professionale, storico, solido, quotato in borsa, con sede in Italia, con sede in tantissime parti del mondo. Quindi io eh, voglio dirvi, ricordatevi che se voi avete un market maker sano, anche un market maker sano, serio, eh, voi se fate trading e lo sapete fare guadagnerete, se fate trading e non lo sapete fare perderete, stop. È ovvio che preferisco un market making piuttosto che un mercato regolamentato illiquido come a volte accade in alcuni, in alcuni titoli azionari e non ho poi il prezzo di uscita eh, da un trade, non riesco a entrare su un trade perché non c'è la liquidità. Quindi è vero che un mercato regolamentato ha, no, è regolamentato, ma che liquidità c'è in quel mercato? No? Perché quando un mercato è poco liquido ma anche regolamentato, da allora quel punto è più manovrabile. Allora che cosa abbiamo capito? Quindi il mercato del forex che è un mercato immanovrabile tendenzialmente difficilmente manovrabile a volte anche dalle banche centrali pensate un po' e io ancora sento parlare di manovrabilità del forex fa un po' ridere però difficilmente manovrabile anche sul mercato delle eh, sul, dalle banche centrali il del mercato delle valute è comunque un mercato di sua natura OTC over the counter detto questo IG che è il mio broker appunto eh, da un po' di tempo da circa un po' più di un anno ha dato la possibilità di tradare anche il mercato del forex come vedete dalla piattaforma che c'è qui, eh, questa è una piattaforma che eh, è sempre di IG ma non è CFD quello che vedete ma è un certi sono certificati, quindi quello che si va a tradare sono certificati, certificati Turbo 24 in questo caso, uno strumento assolutamente interessantissimo, questo strumento non è uno strumento come CFD fatto da Market Maker ma è uno strumento quotato a un MTF, tedesco, quindi c'è una borsa che quota questi strumenti e eh, quindi se si volesse, se non si volesse andare sul CFD che per carità io ancora oggi trado, quindi non c'è problema, però se uno vuole avere un mercato invece eh, diciamo regolamentato con un book di negoziazione e quindi diciamo eh, totalmente in trasparenza vedete che eh, nel momento in cui io ho il certificato Turbo 24 mi trovo in questa situazione dove ho la possibilità su questo per esempio è l'euro dollaro, in questo caso guardate abbiamo svariate coppie di valute, le maggiori ovviamente per fare trading che sono queste 2, 4, 6, 8 qui mh, e eh, poi abbiamo anche in realtà gli indici, abbiamo l'oro eccetera eccetera e io qua ho i mercati che tendenzialmente trado un po' di più e vedete che per esempio c'è ho messo euro dollaro la sterlina dollaro il dollaro yen la sterlina dollaro e l'oro questi mercati eh, sono, si possono tradare tramite appunto l'acquisto di certificati turbo 24 short o long quindi io acquisto appunto eh, in base a quello che poi è la mia view eh, un, uh, un tot di certificati per esempio sull'euro dollaro per un'operazione in acquisto cioè in um, long quindi in Può prevedere diciamo, un rialzo dei, dei prezzi dell'euro dollaro o compro un certificato, in questo caso short, dei certificati short nel caso in cui penso che il prezzo dell'euro dollaro possa scendere. E in questo caso, come potete vedere, se io, per esempio, vado long short, quindi eh, penso che l'euro dollaro possa avere adesso magari un rialzo nei prezzi nel breve termine, andrò a prendere il certificato long, vedete che ho svariati punti paracadute, quindi dei punti dove. Eh, io posso, eh, cioè il mio investimento, fatto 100 l'investimento, l'investimento va a zero, quindi mettete, mettete l'esempio che io vado a prendere questo terzo livello di, di, di KO, eh, quindi livello di mh, paracadute, quindi faccio così con leva 43 che vale 279 2,83, eccolo qui, pam, vedete questo è praticamente il mio paracadute di, mh, diciamo, di posizione. E, Metti caso che dai livelli attuali a qui il mio investimento sia di 100 facciamo, o di 1.000, insomma, numero tondo, facciamo 100, di 100 ecco che una volta che io compro questo, eh, questi X certificati che ovviamente guardate, la quantità può variare da 1 con un controvalore di 2,80€ quindi io sto comprando 2,80€ di roba, quindi ho un investimento di 2,80€ addirittura, quindi si può anche lavorare con delle size assolutamente ridicole quasi, ma metti caso che invece voglio appunto rischiare quei eh, Quei mille, quei mille euro che abbiamo detto prima, guardate, posso tranquillamente eh, andare a... Tac. Eccolo qua. 358 certificati in acquisto long di euro è un controvalore quindi un investimento di 1000 euro che nel caso in cui lui scenda scenda scenda questi 1000 euro andranno a zero e la posizione si chiude quindi diciamo che questo è anche garantito quindi assolutamente interessante e se voi andate a vedere c'è la profondità del mercato quindi vado a vedere ovviamente ci sarà probabilmente all'interno sono sia del market maker che eh, proprio dei trader che vogliono entrare eh, su questi livelli e potete vedere quindi la profondità anche eh, delle posizioni in acquisto e vendita, diciamo, cioè long e short, mh, in acquisto e vendita, scusate, del, eh, dei certificati, quindi con anche i volumi. Quindi in questo caso praticamente avete tutto eh, e in questo caso specifico andate a tradare eh, dei, mh, come dire, degli strumenti che non sono come CFD, strumenti fatti da un market maker, ma sono strumenti che sono quotati proprio in una borsa, no? in un MTF, una borsa, borsa elettronica. Quindi, in questo caso voglio dire, eh, se proprio proprio volete in qualche modo avere uno strumento che è ancora più trasparente, il tubo 24 ha questa peculiarità e bene o male il modo che poi eh, si gestisce e si muove è simile a quello di un CFD o da qualsiasi altro strumento finanziario diciamo, direzionale. Quindi è assolutamente interessante questa cosa e eh, questo per concludere che quindi, intanto il CFD se lo fate con un broker serio non è, è uno strumento assolutamente flessibile e interessante. In più da un po' di tempo per esempio il mio broker ci dà la possibilità anche di lavorare con i certificati Turbo che sono certificati a leva, tra l'altro avete visto leva variabile che hanno un book che, ha, eh, che sono quotati no? eh, in una borsa e che quindi noi abbiamo quel prezzo lì, ce l'abbiamo noi, ce l'ha l'altro trader, ce l'abbiamo tutti e, ed è quello. Quindi assolutamente molto molto interessante, si può fare il forex tranquillamente con questi. Tra l'altro con la possibilità di avere diciamo, questi stop, chiamiamoli così, questi KO, sono alla fine la parità totale dell'investimento che sono garantiti. diciamo, Quindi in quel caso è ancora meglio. Quindi vedete che eh, c'è la possibilità assolutamente di fare bene trading sul forex, sui maggiori indici, sull'oro, sul petrolio in maniera tranquillamente eh, no, eh, fattibile con l'importante ecco che scegliate un broker sano e serio, va bene? Va bene, allora a questo punto io eh, vi saluto, vi auguro assolutamente una buona giornata, ma prima di salutarci eh, vi chiedo se eh, potete lasciare un bel like, visto che eh, non è mai abbastanza, se non vi siete iscritti al canale abbiamo visto che ci sono moltissime persone che non sono iscritte al canale che però guardano i nostri video ancora, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così siete sempre sicuri di essere con noi con tutte le live e i video che facciamo e vi auguriamo ovviamente una buona giornata e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!